Quindi noi abbiamo un reale e un digitale che ormai sono completamente fusi tra di loro, non c'è soluzione di continuità, perché ad un certo punto se noi andiamo a vedere la demografica delle varie nazioni del mondo viene fuori che la nazione con il maggior numero di abitanti non è come potremmo pensare noi la Cina ma è Facebook, e parlo di nazione non a caso, perché, perché alla fine con Facebook che cosa abbiamo? Abbiamo una, un luogo, anche se in questo caso è virtuale, però comunque un luogo con delle regole proprie, con dei confini, con delle regole appunto all'interno del quale avvengono relazioni, connessioni, si formano gruppi e così via. E addirittura di recente hanno annunciato, almeno questo per quello che hanno detto, che probabilmente stanno addirittura pensando ad una loro criptovaluta, addirittura. Per cui, una volta che 2 miliardi di persone stanno in unico luogo con dei confinimenti ben precisi, eh, vivono praticamente in quel luogo e hanno una moneta propria, che cos'è se non una nazione, uno Stato? Ok? Quindi è, molto, è impressionante. Ad esempio, abbiamo visto prima un matrimonio su tre nasce online, è ironico, ma dura di più. Forse <ride> perché online è un po' facile, magari in qualche modo si prende un po' meno quello che ci capita per caso e magari c'è un po' più possibilità di scelta, diciamo, in linea di massima e, e così via. Quindi noi abbiamo un digitale che ormai non ha più soluzioni di continuità con il reale. Alla fine il futuro dei nostri ragazzi, manca a dirlo, è il digitale. Vediamo un attimo come si è evoluto. Vabbè, questa è una televisione. Ok, è un po' piccola, forse sì, infatti non, non ora noi siamo stati abituati a guardare i film o in generale i video dalla televisione. I video non sono scomparsi, hanno semplicemente cambiato forma. YouTube, Instagram, Snapchat, ok? Solo per citarne alcuni: i veri palinsesti televisivi oggi per i nostri ragazzi sono sì, sicuramente. Eh, esistono, esiste ancora la televisione, soprattutto con ad esempio Netflix eh, queste piattaforme di streaming però abbiamo assistito anche allo sviluppo di nuove piattaforme che potrebbero essere delle vere e proprie piattaforme televisive perché beh, YouTube sappiamo benissimo, ci sono i video e i nostri ragazzi passano ore e ore a guardare video che di conseguenza è un po' come guardare la televisione, tutto sommato Instagram idem, è vero che ci sono i vari post di Instagram, è anche vero che i nostri ragazzi sono molto attratti dalle storie, quindi un flusso continuo e interrotto di video che eh, trascorre finché i nostri ragazzi vanno avanti, quindi anche qui ad esempio su Instagram abbiamo vere e proprie, vere e proprie produzioni televisive, quindi documentari, abbiamo eh, testate giornalistiche che sono, non sono presenti né su carta stampata né nei palinsesti televisivi diciamo tradizionali ma che stanno qui, ad esempio, addirittura ci sono persone che hanno creato un, un unico account su Instagram e creano delle vere e proprie soppopera, definiamole così, eh, mini sitcom all'interno di un unico account attraverso le storie, quindi ad esempio in una storia c'è uno che racconta che ha litigato con la sua ragazza e nella storia immediatamente successiva c'è la, la ragazza che è da tutt'altra parte, perché si scambiano le password, da tutt'altra parte che dice il perché hanno litigato. E poi magari c'è un terzo account di un'altra persona che è l'amico di turno che dice sono molto preoccupato per i miei amici perché hanno litigato e così via. Quindi abbiamo delle vere e proprie produzioni televisive. Snapchat più o meno con il discorso delle storie è abbastanza simile, un po' più frammentato ma ci siamo. Andiamo a... una domanda, sì, non ho capito su Instagram, però non detto che, che scompaiono. Dopo 24 ore sì, quelle storie lì scompaiono. Eh, quindi lei dice, si credere proprio e proprio subera, ma se scompaiono non che si ne Non puoi tornare a guardarle, eh, sicuramente, eh, però sì, comunque di fatto. Per il Porto, però lo so esatto, certo, sì, certo, sì, sì, quello sicuramente è, è un flusso continuo. Bisogna essere sempre connessi per non perdere. Esatto, esatto. Non è, infatti, non è come, come YouTube, no, infatti. Infatti, dopo vedremo il potere delle storie. È perché sono state così gettonate anche dalle varie, dalle varie piattaforme. Quindi, esatto, i libri, la gente dice i ragazzi, non leggono più. Sì e no, dipende. Non è esattamente vero. Quello che è vero è che le informazioni rimangono e i nostri ragazzi comunque reperiscono ancora informazioni, solo che lo fanno in un altro modo, appunto eh, ebook per i ragazzi che leggono, abbiamo blog o comunque altre piattaforme di questo tipo, di nuovo YouTube, ci sono documentari su YouTube ad esempio e così via. Quindi attenzione perché stiamo parlando all'incirca sempre della stessa solita storia tutto sommato, è solo che cambia forma andiamo avanti, grazie che porta i nostri ragazzi ma anche noi, attenzione noi parliamo dei nostri ragazzi ma anche noi siamo all'interno di questo processo io, in un consumo che una volta era passivo io mi sento davanti alla televisione sì, il massimo che potessi fare era fare zapping col telecomando eh, per cambiare canale e prima del telecomando magari non cambiavo nemmeno perché non avevo voglia di alzarmi dal divano per andare a cambiare canale quindi... Era un consumo puramente passivo perché mi sorbivo quello che, che mi dava qualcun altro. Stessa cosa per i libri, ad esempio, in cui erano le case editrici che decidevano cosa veniva pubblicato, perché, per come, nel per bene e nel male. Dal consumo passivo siamo passati a un consumo attivo, è sempre un consumo comunque, non dividiamoci, però diventa attivo. Perché? Perché sono io che scelgo, sono io che mi creo la playlist di YouTube. Sono io che decido che cosa vedere su Instagram, non solo, non solo consumo, ma sono anche produttore. Perché io ho un ragazzino che vedo le storie di Instagram e poi magari pubblico anche le mie. Mentre invece ai tempi della cara vecchia televisione, che cosa accadeva? C'erano gli attori, c'erano le emittenti televisive e c'era chi se le assorbiva sul divano. Ancora adesso. <ride> per i vecchietti come noi ancora adesso. <ride> Comunque il digitale ha mescolato tutte le cose. Stessa cosa per, per il discorso delle informazioni, dei libri. Chiunque può aprire un blog e scrivere, ne bene né male, poi vedi le fake news ad esempio. E chiunque può girare un video, un tutorial su YouTube, o un mini documentario. Io adesso potrei uscire con il cellulare, andare in giro per e documentare questa zona e metterla su YouTube ad esempio. Non sono un professionista, non sono un giornalista, non sono un videomaker, però io posso aprire un canale YouTube e buttare nel mondo ciò che ho filmato io, poi magari me lo guarderanno in due persone, okay. però comunque posso farlo, quindi è un consumo che da passivo è diventato attivo.